Stanchi, ci fermiamo a dormire, seduti. <ride> Dove siamo? Eh, credo vicino a un posto che si chiama Lille. Lille? In Francia. quella sì, eh, strada è lunga. Abbiamo camminato un pochino perché non ci sono molte aree di servizio. Abbiamo trovato una piccolina, ci siamo fermati, abbiamo passeggiato adesso riposiamo un po' prima di continuare il viaggio a top buongiorno a tutti voi buongiorno ci siamo svegliati abbiamo, abbiamo preso un caffè perché io non ne prendo e ci siamo messi in marcia per Genova Beh, dovremmo andare a prendere la nave ma abbiamo un piccolo grande problema cioè non sappiamo se riusciremo a prendere la nave in tempo quindi vediamo che le ore di viaggio non sono a sufficienza eh, vedremo eh, poi il periodo che è di Natale i prezzi sono molto alti e più se ci avviciniamo al giorno di Natale, più i, i prezzi raddoppiano, quindi magari vedremo di farla tutta in auto. Dal peggio è tutto. Una giornata intera è passata, siamo riusciti a fare solo 600 Stiamo a mangiare un McDonald's qua lungo l'autostrada e abbiamo deciso di ordinare in inglese per metterli alla prova. Vediamo che succede. Seventeen. Oh, 70 pieces. 70 pieces. Eleven 1180, 1180. Uh, okay. 1180. One. grazie. Allora, ci dobbiamo ritornare parlando in italiano, eh. ho capito, dai. Però eh, ho fatto la passata perché mi ha detto maio e ho detto maio. E vabbè, ci siamo ordinati un menu. quanto abbiamo speso, 24 pound e 24 euro e 40 centesimi. Io non ho detto con ghiaccio, non ho detto con ghiaccio, comunque... Buon appetito. Buon appetito. Carne, um, red cheddar, bacon e credo sottaceti. Salsa quella che non so come si chiama, tu lo sai? Patatine Coca-Cola Avevo fame Ma non si fa, il McDonald's non si mangia No, fa malissimo, ma noi non lo mangiamo da almeno 5 anni Quindi ogni tanto ci sta Eh vabbè Sentivamo stanchi e ci dovevamo riposare la città dove è, che abbiamo scelto, Perugia. Vediamo chi conosce dove siamo. Allora, vi do un grande aiuto. Questa è via della Pergola 7. Ta ta ta ta, io non ci credo. Dov'è essere? Dove Questo. Questo. Oh. Questa è la casa di un altro pianeta. Oh. Dove è stata è uccisa la ragazza inglese. Oh. Ci ha La stanza è questa, probabilmente. Questa è la stanza, o al limite dall'altro lato. Ma c'è il terrazzino. A pare vediamo cosa si vede da questo lato. Guarda che veduta che avevano queste ragazze che s'affacciavano è molto bella. Chi l'ha comprata ha fatto un affare perché essendo che c'era stato questo omicidio importante la, la proprietaria non riusciva a venderlo quindi hanno dovuto abbassare il prezzo sempre di più del tipo da un milione di euro lo hanno venduta intorno ai 140-160 ma è enorme sono un sacco di appartamenti giù su vedi c'è il terreno quindi magari chi è stato sarà sceso da, da qua era sicuro che questa non è una strada si passa solo con le macchine diciamo che io non ci potrei stare qui mi sento un po in pericolo quindi però nello stesso tempo io credo che da qui si passa inosservate qualsiasi cosa dico da quel lato non si può lato lato non si poteva scappare quindi l'omicida chiunque esso sia stato ognuno di noi si sarà fatto un'opinione sarà scappato o saltando da qua molto basso e raggiungeva la strada sarebbe passato inosservato o salendo, continuando a salire o verso la campagna da qui c'è lo strapiongo dall'altro lato c'è la strada quindi. e poi l'acqua indisturbato sarà salito per il paese sicuramente oh my god Come si chiama signore? Diteci nome nomi. Beatrice, Beatrice e, Carla. e Carla. Siamo a? Portico di Caserta. Eh, un bel posto. Abbiamo mangiato qua, buonissimo. La eh, signora cucina veramente bene. Roba casareccia. Rosticceria, tutto fatto a mano, all'antica. apriamo il docetto della signora cosa sono non lo so cosa ha fatto con la farina penso palline di farina Assaggia mm. Cos'è? Vabbè mi sa che tu hai mangiato un confetto No c'erano accanto proprio i confetti Lo sai che non riesco a capirlo, Sembra farina Ma Mi ricorda un nostro dolce pure siciliano Ma in questo momento non mi viene in mente Assaggialo mi ricorda qualcosa di siciliano mm. sì biscotti profumati all'anice è vero e lo stesso sapore anche dei biscotti San Martino Si sì. solo che sono a, a nocciolini a <ride> buoni non male è un male all'anice, sicuro c'è c'è questa guarnizione di zuccherini colorati sono confetti pure lì. un ciomfetto buono no io ne ho provato un pochino mm. buono facciamo... adesso facciamo il break mm. grazie alla signora grazie alla signora Sempre dalla rosticceria bread and bakery, assaggiamo quest'altro prodotto fatto con una pasta semplice di pane, eh, tipo broscia, pasta brios la chiamano, con dentro i friarelli chiamati, chiamati a, a Napoli. sembra che le chiamano così buio e... addirittura in toscana le chiamano broccoli sì. ma è una verdura eh, che dà leggermente sull'amaro uh, sì. ma l'insieme è una cosa spettacolare è buonissimo Fra un po traghetteremo per la Sicilia Viaggio. Abbiamo attraversato sette state. Diciamo estate, diciamo. Quest'estate, allora, vabbè, siamo partiti dall'Inghilterra, abbiamo toccato per un pochino la Francia, per forza. subito dopo siamo andati per Belgio, Lussemburgo, Liechtenstein, Germania e poi, infine, Italia. che è durato circa tre giorni però ci siamo fermati a dormire di tanto in tanto bella esperienza, veramente ci andiamo sul traghetto ciao questa è la fila per prendere il traghetto per la Sicilia parte già dalla, da Villa San Giovanni figuriamoci quello che ci sarà a corpo Il vigile che come un pazzo fa genna seca il braccio. <ride> che santia. E <ride> vado. Allora. Tutto bloccato. A Palermo. la macchina sulla nave stiamo traghettando per la Sicilia andando sul ponte passeggiata In attesa dello sbarco, che avverrà su disposizioni del personale di bordo. We remind all passengers that ship is about to dock. You are kindly requested to reach your vehicle and wait for to Ma dove le senti? Torno a noi sta io ho detto sto fiammando. Che sono cinque. Ah, un grettino. Di nuovo, di nuovo.